Grazie Presidente, molto velocemente perché il tempo è prezioso e sta ormai diventando vitale direi, quindi è stato detto dall'assessore Coia, la cronistoria, e una cosa importante, una riflessione è che questa ratifica che è un atto formale consentirà poi di fare quella convenzione con l'AGS, con l'Associazione Gestione dei Servizi per poter quindi gestire al meglio il mercato e offrire tutti quei servizi che i cittadini ovviamente si aspettano e i vantaggi per gli operatori. Quindi consegno il voto favorevole del Movimento 5 Stelle. Grazie Presidente.